Stai progettando qualche altro viaggio oppure? Viaggi veri e propri? No eh, Ad aprile devo andare a Mosca Assieme a una ragazza di piano Che sta studiando televisione E qualcosa del genere Perché mm -hmm. lei appunto viene da lì Lavorava per la televisione di Mosca E mi ha proposto di andare, andare là Per raccontare la mia storia okay. Ci ho messo un po' per capire bene Quale fosse il suo progetto Sostanzialmente se non ho capito male Lei vorrebbe... Eh, portarmi là perché io possa raccontare la mia storia e dar fiducia e speranza a, a quelle persone che incontreremo soprattutto andremo a incontrare un'associazione di disabili a Mosca e poi in teoria dovrebbe anche esserci la televisione russa che viene lì a farmi un'intervista non lo so, questo appunto per portare un, un messaggio, un messaggio speranza che per chi magari può avere più difficoltà in Italia per quanto i disabili si possano lamentare c'è un certo tipo di aiuto fuori dai, dai paesi cosiddetti ricchi questo aiuto non è che eh, è insufficiente come sostengono gli italiani in questo caso è inesistente io immagino, non lo so per certo però immagino che in Russia gli aiuti quasi non ci siano mm. in Africa lo so per certo in Asia lo so per certo non La ci Africa, sono aiuti quelle, quelle realtà che possono essere il Giappone piuttosto che Hong Kong, i posti di chi. Ma se tu vai in Iran, se tu vai in Nepal, se tu vai in India pensi che ci, siano, ci sia la, la pensione, accompagnatoria, pensi che ci siano l'IVA agevolata per l'acquisto, pensi che ci sia, non c'è un cazzo. E noi dall'alto delle nostre pensioni eh, e dalle nostre commissioni continuiamo a puntare il dito al governo che non ci aiuta. Io ogni tanto provo a dire alle persone andate a fare un giro in Africa, andate a fare un giro in Sud America e guardate gli altri come ne sono messi, io dov dovremmo reputarci fortunati, perché io questo viaggio me lo sono permesso grazie alla pensione che ricevo, che è poca, ma comunque viaggiando a low cost, cercando di adattarmi al più possibile a qualsiasi cosa che è e e sono riuscito a farlo. Se tu dai mille la gente usa mille e dice che non sono abbastanza. Se tu, se tu dai 3000 la gente usa i 3000 e dice che non è abbastanza. Se tu dai 10.000, certo. la gente continua a usarli tutti e continua a dire che non è mai abbastanza. Siamo degli affamati senza senza fondo, mm. veramente.